Ey sa so. mis orando. si potesse affezionare ora invece è diverso però è anche giusto che loro capiscano che si può essere un.